Ciao a tutti. Oggi prepareremo la torta al berello al cacao con glassa al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: farina di tipo 00, zucchero, cacao amaro, gran Marnier che è facoltativo, latte, burro, uova, vanillina, lievito per dolci e per la glassa cioccolato fondente e olio di semi di girasole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la vanillina e le uova. Ed azioniamo il bimbi per 6 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungiamo il latte, il burro, la farina, il gran manier, il cacao. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per 30 secondi. A velocità 5: Il composto è pronto. Versare in uno stampo ad alberello. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la glassa, mettere all'interno del boccale il cioccolato e tritare per 10 secondi a velocità 7. unire sul fondo del boccale con la spatola e far sciogliere per 3 minuti 50 gradi velocità 3 aggiungere l'olio ed amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Versare la glassa sulla superficie della torta. torta al berello al cacao con glassa al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!